Ciao a tutti! Oggi prepareremo i fagottini con giustel e patatine. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manitoba, latte, acqua, lievito di birra fresco, strutto, zucchero, sale, diustel patatine, maionese, ketchup e tuorlo e latte per spennellare. Andiamo in via alla ricetta.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 Aggiungere lo strutto, la farina e il sale. Ed azioniamo il bimbi per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, compattarlo, trasferire in una ciotola e riporre in forno spento per almeno 3 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto che è ben lievitato, adesso lo stenderemo su un piano di lavoro. Per steso l'impasto, con l'aiuto di una ciotolina, formiamo dei dischi del diametro di 14 cm. Mettere un po' di ketchup e maionese. Delle patatine. E chiudere i lembi. sovrapponendoli, posizionare su una teglia rivestita con carta da forno e continuare così per tutto il resto dei dischetti. Dopo aver formato tutti i fagottini abbiamo sbattuto un torno d'uovo con il latte, adesso spennelleremo i fagottini. Cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 25 minuti circa. I fagottini sono cotti, serviamoli. Fagottini con viustel e patatine. Grazie e alla prossima ricetta!